Agente 00, mi ricevi? Agente Farina al suo servizio, capo. Utilizza il nome in codice Sciocco. Questa è una missione di vitale importanza. Dobbiamo scoprire la posizione della città X. Adesso, entra nel covo dei nemici e ruba una mappa. Ok, capo. Ecco il covo dei nemici. Ma dove sarà la mappa? Eccola! Ed ecco la posizione della città X la mappa è attaccata, non posso portarla via come posso fare? non mi resta che misurare il triangolo A, B, X capo! 00! hai rubato la mappa? capo, è attaccata con un materiale indistruttibile uh. però, ho preso le misure ah, perfetto, quindi possiamo subito trovare la posizione della città X ma, ma, questa mappa è enorme io le misure le ho prese su una mappa molto più piccola uh qui ci vorrebbe rubare il consiglio del Big Boss è il Big Boss, mettoni la voce dovete usare le similitudini sciocchi similitudini? ma che roba è? riusciranno i nostri eroi a trovare la posizione della città misteriosa? e cosa saranno mai queste similitudini? non preoccuparti agente 00 io qui ho tutte le risposte per te ah sì? grazie, grazie Cominciamo col chiarire che cosa sia un rapporto di similitudine. Due figure si dicono simili se e solo se hanno la stessa forma. Ma questo cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Questi due triangoli sembrano avere la stessa forma, ma ne siamo proprio sicuri? Guardate un po'. Comincio rotando il triangolo in alto a destra. Poi lo rimpicciolisco. E poi ne considero il simmetrico rispetto a quest'asse. Vedete anche voi che basta semplicemente traslare questo triangolo verso il basso, spostarlo verso il basso, per fare in modo che questi due triangoli si sovrappongano. Dicevamo, due figure si dicono simili se solo si hanno la stessa forma. E questo vuol dire che se ne prendo una e la ruoto, la rimpicciolisco, la traslo, oppure ne considero il simmetrico rispetto ad un asse, bene, facendo tutte queste cose, riesco a sovrapporre le due figure. Ma non c'è qualcosa di più semplice! Io questa non posso rimpicciolirla! Beh, per i poligoni effettivamente c'è una definizione equivalente. Se le mie figure sono dei poligoni, si può dimostrare che essi sono simili se e solo se hanno gli angoli congruenti ed i lati in proporzione. Prendiamo ad esempio i due quadrilateri in figura. Essi sono simili se e solo se α è uguale ad α', β uguale a β', γ uguale a γ' e delta uguale a delta primo. E se il rapporto tra AB e AB' è uguale al rapporto tra BC e BC' e così via. Ma quindi c'entrano gli angoli e i lati! Oh no! Io ho misurato solo i lati del triangolo! Ebbene sì, considerare solo una delle due proprietà non basta. Guardiamo per esempio questa figura. Il quadrato e il rettangolo hanno tutti gli angoli congruenti, cioè retti. Però anche rimpicciolendo o ingrandendo il rettangolo non riusciremo mai a sovrapporlo al quadrato. Potete provare a costruire dei poligoni che abbiano i lati in proporzione ma gli angoli non congruenti e vedere se essi sono simili oppure no. Ma non temere agente 00, per i triangoli basta anche solo una delle due proprietà. Davvero? Sì, se un triangolo ha i lati in proporzione allora avrà anche gli angoli congruenti e viceversa. Provate ad esempio a costruire due triangoli con gli angoli congruenti. Vedrete che i lati ne saranno in proporzione e che, dunque, i triangoli saranno simili. Ma quindi possiamo risolvere il nostro problema. Una delle due mappe è la versione ingrandita dell'altra. Questo vuol dire che i due triangoli sono simili e dunque hanno i lati in proporzione. Questi sono i triangoli delle due mappe. Non resta che impostare la proporzione. Fare le dovute misure. E si risolve tutto! <ride> Riusciamo così a determinare la posizione della misteriosa città X sulla mappa.